Sesto San Giovanni, il sindaco Di Stefano concede un'area pubblica per una manifestazione a Casa Pound e qui c'è un folto presidio antifascista. E di fronte a questa provocazione del sindaco Di Sesto che concede questo spazio pubblico a quelli che si definiscono i fascisti del terzo millennio, eh beh, la risposta che stiamo riuscendo a dare è adeguata e può essere un primo passo per fare in modo che Tutte le forze della sinistra insieme possano arginare questo fascismo che sta cercando di riprendere il sopravvento non solo in Italia, ma in Europa. Casa Pound da una parte, qui gli antifascisti, e questa è la democrazia? Secondo te? No, no attenzione: la democrazia non c'entra niente con Casa Pound. Una città come Sesso San Giovanni, medaglia d'oro per la resistenza, è stata offesa da questo sindaco che ha dato e ha concesso degli spazi pubblici a Casa Pound dichiaratamente fascista e contro la, e contro la Costituzione. di sesto direi che ricorda una di queste persone e noi non le dimenticheremo mai perché sono state persone giovani che a 20-25 anni sono morte per questa questo ideale è per liberare tutti noi. Secondo te che peso, ha, che peso ha avuto in questi mesi, che peso hanno avuto in questi mesi le manifestazioni le espressioni di Salvini sulla crescita del clima d'odio e anche sull'affermazione di soggetti come Casa Paola? Ha un peso rilevante perché legittima la possibilità, legittima proprio questi gruppi, legittima queste forze a venire allo scoperto, a chiedere sempre più spesso, e a diffondere eh, delle idee che sono delle idee che non, che non si rifanno a, a garanzie di libertà e di democrazia per tutti. Come siamo arrivati a questo punto? Come siamo arrivati a questo punto? Un'organizzazione in virtù delle leggi vigenti dovrebbe essere e deve essere posta a poliventi. Dal palco è giunta la domanda come siamo arrivati a questo punto. Stesso San Giovanni, città rossa per eccellenza, secondo te le ragioni di come si è arrivati a questo punto si possono anche ricercare nel fatto che la sinistra ha deluso i suoi elettori? È chiaro che ci sono stati fatti degli errori, Santo Celo. Eh, eh, vabbè, sono stati fatti degli errori, ma attenzione quello che si può imputare alla sinistra generalista in questo periodo che ha inseguito troppe volte la destra. Se per intendi il Partito Democratico non abbiamo l'involuzione davanti, ragionare in termini di sicurezza scimmiottando le destre, perché purtroppo il popolo quando deve votare sceglie l'originale e noi dobbiamo con pazienza, noi comunisti, ricostruire e cercare di mettere insieme le masse delle persone che resistono ma soprattutto chiedono ancora che sia possibile creare un mondo sulla solidarietà e sulla fratellanza fra tutti i popoli, non sulla violenza.